Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pesto di broccoli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50, 50 minuti circa. Gli ingredienti sono broccoli, mandorle pelate, pinoli, filetti di acciughe, olio, aglio, la scorza di mezzo limone, parmigiano, sale, pecorino, pepe, noce moscata, acqua e basilico. Diamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta, alzando all'interno del boccale l'acqua. Posizioniamo il cestello dove abbiamo riposto i broccoli. Chiudiamo con il coperchio. E facciamo cuocere per 25 minuti 100 gradi, velocità 1. I broccoli sono cotti. Per uscire il cestello utilizziamo il becco della spatola trasferiamoli in una ciotola e lasciamoli raffreddare una volta raffreddati i, i broccoli riposizioniamo il boccale che abbiamo asciugato versiamo all'interno il parmigiano e il pecorino, le mandorle, i vinoli, il basilico, il pepe, il sale, La noce moscata, la scorza del limone, l'aglio, i filetti di acciughe e l'olio. Rividiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 8. Rieniamo sul fondo del boccale. adesso aggiungiamo i broccoli e azioniamo il bimbi chiudiamo con il coperchio il misurino sempre azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 8 Il pesto di broccoli è pronto. Trasferiamolo in un contenitore. Pesto di broccoli, ideale per farcire i crostini o per condire la pasta. Grazie e alla prossima ricetta.